Carissimi, è domenica, siamo ormai in estate, che avanza con questo caldo e ci avvolge di gioia, con il desiderio di avere una maggiore libertà. Ricordiamo quello che abbiamo vissuto nei mesi precedenti, quando eravamo chiusi nelle nostre case, respirare Maria Buona, andare a, al mare e potersi immergere nelle acque, guardare al creato, fare delle passeggiate in montagna, penso che sia desiderio di tutti. È proprio questo, questo, questa vacanza, questo desiderio di vacanza, che ci può offrire delle opportunità, le opportunità di rinfrancarci, di ristorare il cuore, di Gesù stesso a chiamarci a sé, con queste parole stupende, quando ci dice, appunto, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ecco, io sono qui vicino ad un tabernacolo dove Gesù è presente, è stata posta questa scritta Cristo vive, è Cristo vivo che ci esorta ad andare da Lui. Ecco, il tempo della vacanza può essere un'occasione per riscoprire il silenzio della preghiera, il conforto della presenza viva di Cristo nella nostra vita. Ma quello che è più importante, però, è che Gesù ci esorta a vivere la semplicità dei piccoli, perché rende lode al Padre per il fatto che ha rivelato i misteri più alti, più importanti e profondi della fede, non ai sapienti, ai dotti, ma ai piccoli e ai semplici. E La storia è piena di esempi in questo senso, non sono, non sono i sapienti, non siamo noi così teologi ad avere la conoscenza suprema della verità, noi non possiamo che declinarla in qualche modo, eh, così esplicitarla, ma non siamo noi i detentori della verità, non abbiamo ricevuto questo grande dono lo potremmo ricevere tutti in qual modo se ci facciamo piccoli. Non a caso Gesù ci ricorda di diventare come quei bambini, se non ritornerete come bambini, ci dice: non entrerete nel Regno dei Cieli. Sì, perché il rischio. Per esempio per chi eh, legge in maniera abbondante le Sacre Scritture, le studia, diventa in un certo senso un professionista della Sacra Scrittura, un teologo, no? il rischio è quello di, di particellizzare la parola, di renderla un argomento di studio. Non vi nascondo che quando ho dovuto preparare i programmi di teologia ho corso questo rischio di portare cioè, degli argomenti come una qualsiasi materia. In realtà ecco, anche il teologo deve essere attento a vivere tutto questo con umiltà, mettendosi in ginocchio. Come diceva il buon, Santo, il buon Tommaso d'Aquino, eh, alla fine quello che io ho scritto, la somma teologica, è, è praticamente è un diamante di teologia, una, una perla preziosa, però alla fine lui dice tutto quello che ho scritto è paglia di fronte alla grandezza dell'amore di Dio. E l'amore di Dio lo si può cogliere in un sassolino che luccica in mezzo alle acque del mare, in un fiore eh, pieno di colori, di profumi, nel cuore di un bambino, negli occhi di una donna, nella bellezza di un paesaggio e nel cielo stellato. Dobbiamo avere questo sentimento e soprattutto lo stupore dei piccoli, che guardando al creato, e questo è il mio modesto consiglio, che in queste vacanze, guardando al creato, ci ricordiamo di Dio, apprezziamo il mondo creato da Dio, lo riconosciamo, ci ristoriamo, dinanzi al suo cuore e anche in quelle chiese, in quelle chiese rupestri, in quelle chiese di vacanza che troveremo. Nel silenzio di quelle chiese ci ristoreremo davanti al cuore pulsante che è Cristo Gesù nella Santa Eucaristia. Buona domenica a tutti.